La dominanza oculare deve essere distinta in dominanza motoria, anche chiamata sighting dominance, e dominanza sensoriale. La dominanza motoria contraddistingue l'occhio che con la sua fissazione contribuisce massimamente a mantenere l'immagine sulla fovea ed a guidare le versioni, vale a dire i movimenti coniugati dei due occhi. In effetti, minime e frequenti discrepanze di posizione possono generare una temporanea interferenza tra l'immagine proiettata sulla fovea di un occhio e l'immagine proiettata sulla fovea dell'altro. Per ovviare a questo problema, il sistema visivo avrebbe assegnato ad uno dei due occhi il compito di dirigere la fissazione dell'altro, decretandolo occhio dominante. Il Domitest M studia le caratteristiche della dominanza motoria del bambino, identificando innanzitutto l'occhio dominante motorio, e poi fornendo due indici. Il primo è la percentuale di instabilità. La percentuale di instabilità stima il grado di instabilità di dominanza motoria. La percentuale di instabilità riflette dunque la fedeltà del soggetto al suo occhio dominante. Un soggetto con alta percentuale di instabilità tende più facilmente a cambiare occhio dominante rispetto ad un soggetto con bassa percentuale di instabilità. Quest'ultimo, al contrario, mostrerà una dominanza costante, fedele, sempre riferita allo stesso occhio. Il secondo è il Value of Dominance. Il Value of Dominance stima la forza della dominanza. Indipendentemente dal fatto che il soggetto abbia una dominanza stabile o di instabile, cioè indipendentemente dalla percentuale di instabilità, il value of dominance esprime quanto è dominante l'occhio che sta dominando in quel momento. In altri termini, un alto value of dominance significa che quando nel bambino domina un occhio, ciò avviene in maniera netta, sia che egli domini costantemente con quell'occhio, la dominanza in questo caso sarebbe sia stabile che forte, sia che il soggetto tenda ad alternare l'occhio dominante. La dominanza in questo caso sarebbe forte ma instabile. Il grafico riferito alla dominanza oculare motoria ha questo aspetto. La freccia a destra indica dominanza motoria destra. La freccia a sinistra indica dominanza motoria sinistra. Il valore angolare della freccia si riferisce al value of dominance. Se la linea è continua, la dominanza è stabile. Se è tratteggiata, la dominanza è instabile. I tre esempi descrivono rispettivamente un caso di dominanza destra stabile, di dominanza destra instabile e di dominanza sinistra instabile.